Buongiornissimo Gasper Gas Gas cosa fai? Bimbe che giorno è oggi? Che giorno è oggi bimbotte mie? Bimbotte mie? Si parte è il giorno della partenza amore amore è il giorno della partenza Tata ciao ma sei contenta? Si parte oggi, amore mio. E domani qualcuno compie l'onomastico Santa Anastasia, domani. Eh, cosa? Eh lo so, amore. Adesso alziamoci così, andiamo a scuola, poi finisce questa giornata e si parte, ok? Dai Vane, ti ho visto, sai prima. Ti ho vista, sai Prima che ti sei mossa Poi sono arrivata io E hai fatto finta di dormire Andiamo Dai bimbe Chi si alza per primo Questa bimba si è riaddormentata Amore Dai andiamo Vane Cominciamo io e te stamattina Facciamo una cosa diversa Ti alzi tu Eh Per la prima volta In quanti mesi Tanti Dai vieni Buona scuola ci vediamo alle quattro e mezza spero di riuscire a fare tutto quello che devo fare per poter partire oggi e dormire a Savona altrimenti si parte domani mattina e si va direttamente sulla nave che io lo trovo anche molto più eccitante allora buona scuola anche a te tu oggi vai a fare un giro al castello in centro quindi una giornata anche più leggera e più bella e certo e ci vediamo alle quattro e mezza Ragazzi siamo usciti da scuola, siamo di fronte a casa, finiamo di fare le ultime valigie e poi andiamo. Beh, ci siamo? Ma guardate un po'. Uh! Siete contente? Stiamo per partire, è un po' tardino. Stasera... Eh? Adesso le tagliamo. Stasera andiamo a dormire a Savone, domani mattina... Si sale sulla nave da crociera. Siete curiose? Eh? Ce l'abbiamo proprio. Cioè, e, cioè tipo, facciamo, qua c'è la nave e qua c'è la barca. Siete eh, curiose? Eh? Sì. Così Perché non voi non avete visto mai visto niente, niente di più bello fino no, ad ora, eh? Io no. Tu io no. Bello, tu sì, ma eri piccina piccina e non ti ricordi ricordo, nulla. Io, no. io bianco. Io giallo. Li... Ma dentro? adesso ragazze saliamo cambiata. in macchina cambiato adesso. Eh. magari non mi piace no è un'altra un nave questa non è la stessa che ho preso nel 2016 eh sì, questa è nata nel 2019 eh, magari, stai camminando sulla valigia <ride> tu avevi due anni ancora no, tre non li avevi compiuti amore anzi avevi poco, da poco compiuti due va bene ci vediamo in macchina ciao ciao e siamo partiti e siamo ufficialmente in vacanza Vanestina yeah. fatti un bel riposino ok? se hai bisogno io ho portato dei sacchetti eh. tu stai cantando? dai tra poco, tra un pochino siamo appena partiti arriviamo a Savona e sorpresa per i nostri cucciolini la casa dove alloggiamo stasera è, è mamma, bellissima il mio nomastico. è vero amore domani è Santa Anastasia Beh, siamo arrivati a Savona siamo venuti subito a mangiare qualcosina perché stiamo morendo di fame, sono quasi le 10 se non le 10 e siamo venuti all'old wild west. Adesso Anastasia fai un bel disegnino, mangiamo e andiamo a far vedere la nostra casetta, non la nostra ma quella in cui alloggiamo. Va bene? Siete stanche? Un Pochino. Da domani ci riposiamo. Sì, siamo tornate a casa, è molto tardi, siamo molto stanche. Allora andiamo a dormire e ci vediamo domani con... Un super compleanno e un super onomastico e con mm. l'entrata nella super nave Costa Smeralda. Buonanotte e a domani. Notte. notte. notte. bimbe, mm. buongiorno ragazzi, tra pochissimo vedrete la nave. Dimmi la cosa, dimmi amore. Oggi è a... Sì amore auguri, oggi è Santa Anastasia, auguri amore. È il compleanno del mio papà. Sì esatto, allora ascoltatemi un attimo, papà non sa niente, ma stasera a cena sulla nave arriverà una torta per lui, dedicata a lui. Per me? Anche, <ride> non, non, volevo, non volevo svelartelo, sì no ma non sei. E insieme sia per te che per lui, ok? Quindi adesso noi ci prepariamo, andiamo a far colazione. Stasera. Stasera sì. Andiamo a far colazione e poi ci avviamo verso il porto e faremo vedere la nave a tutti i nostri amici, ok? Sei contenta? È un palazzo. Ragazzi, sì. Mamma, immagino la telecamera verso di te. Per forza, amore, sono orrenda. E allora, anche ieri papà le aveva detto: Ma la torta c'è? Ti ricordi, mi ha detto: Ma perché non prenoti una torta per domani sera sulla nave? E io gli ho detto: E tu che ne sai? E basta. Quindi avrà capito sicuramente: Perché fa sempre troppe domande, uffa! Comunque fa niente, lui lo immagina, no. ma non sa del tutto. Io mm. lo so. Tu lo sai. È sì. il tuo nomastico È il tuo nomastico? non è che è una torta? È una torta. Sola per entrambi c'è scritto su qualcosa, ok? E ci sarà scritto e personalizzata, va bene? La mamma ha pensato a tutto, Quasi. ci vorrei andare sempre in crociera. E eh, anche io ma non le stiamo sette giorni. Eh, eh, Anch'io ci vorrei andare sempre eh. in crociera, ma c'è anche la scuola e non si può. Però è bella, eh. è bellissima perché la. Perché le quelle valigette le prendono loro. Amore, vuoi vedere il mare? Perché qua fuori si vede il mare. Eh, perché ieri il signore ci ha fatto, no, fatto venire prima le stanze e poi ci hanno fatto vedere fuori Eh, però non si vedeva il mare perché era buio no, non si ed era nero e eh dai amore sì, perché... aspetta amore no ascoltami ah vuoi far vedere il bagno dai andiamo a far vedere vedeva. il bagno di questo BB bellissimo guardate che bello guardate che bello Sì. Quello è un sapone, adesso mi lavo la faccia Va bene amore, facciamo andare in bagno Vanessina Anche quello, sì amore ci sono delle cosine Guardate che bello, lo accendete è notte Lo aprite, non lo accendete, non è una luce Che strano, se si apre un rubinetto esce l'acqua Sai che solo qua succede? In questo bagno? Cosa? Che se lo apri esce l'acqua No ah, Sei curiosa? Uh. Su su tu, Vanessa, senza scarpe? Già hai freddo. Mettiti le scarpe. Ani, guarda che fa freddo fuori. Si vede? Bello. Wow, è vero. Guardate, cuccioli. Il mare che noi non vediamo mai, che abitiamo no, in mezzo è alle risaie. Voi eh. no, volete essere qua. Sì, però tu adesso entra. Come nuvoloso. Oggi è nuvoloso, fa niente. Guardate. Io non vedo l'ora di entrare sulla nave e Lavarmi, farmi una, un bagno Eh sì, qua in estate Fai la colazione fuori Bellissimo Allora, bimbe, ci siamo quasi, eh Sì, sono i vigili Siamo in coda Per il terminal Per entrare nella nave Curiosissime, eh ah, Vane, sei agitata? Ti vedo agitata? Sodafo, allora, bimbe. Stiamo aspettando ancora che arrivi. Papà, volevo farvi questa domanda: qual è il, la cosa che più state sognando di fare sulla nave? La ma, la ma mangiare la crepa alla Nutella. La ma la ma crepa. come mangiare la crepa alla Nutella? La ma, la ma... La crepa. La ma ragazzi, ma la crepa alla Nutella la o mangiate la tutta, tutti i giorni? Nutella, nutella. Nutella. Ma allora la prossima volta stiamo a casa e per una settimana? Però? La poi, non so se possiamo se voi bimbi potete soggiornare nella piscina al chiuso però chiediamo tutto anche non vi preoccupate ai videogame si sì. chiederemo eh. tutto speriamo che papi arriva presto così dobbiamo fare ancora ma il check in, in eh. così ci arrivano le due noi intanto andiamo a giocare così va, faccio magari pranziamo ma poi, eh. magari non è non è così brutta, magari la stanza dei, dei piccoli magari c'è una cosa da fare no ma poi vi farò vedere la nostra prima. camera come sarà da, da, da, da. non cominciare a saltare eh. Ok, salto, salto salto salto voi tre volte io zero. Eh. questa è la tua prima volta ne faremo io tante io altre, ne altre amore tu ne hai fatta una io ma troppo avevi due anni, anni eri piccina io da me ne Avevamo la, la suite, sì. grande, ciao! Uh, io cado dalle scale normali. C'è Papi Ah, guardate un po' chi c'è. Avete visto chi c'è dietro di voi? No! Ma guardate un po' chi c'è! La nave da crociera! E noi saliremo qua! Quanto è grande? Tantissimo, guardate! Mamma mia ragazzi, un condominio, Sì, adesso andiamo anche noi, Vane! E... guarda dove siamo, stiamo per entrare dentro, Anastasia tu stai per entrare nel posto più bello che tu, che tu abbia mai visto, esatto, tu non hai mai visto una cosa del genere. Sei pronta? Sei prontissima a rimanere sbalordita? Sì. Ok. Fa niente, fa niente, ma appena potremo tutto suspense. Mancano pochi passi. Le valigie ce le portano già in camera, le troveremo lì. Beh, siamo dentro, ma non del tutto. eh. Siamo entrati, adesso facciamo la foto con lo sfondo del mare. E poi vediamo la cancina alle 11:30. e mezza, amore. Non le crepe le guardiamo creppe. ancora con queste crepe. Le mangio guardi... la crepa? Sì, amore. E poi dopo domani. Voi state sognando le crepe alla Nutella sulla nave da crociera. Stati... Eh? Sì, siamo arrivati, alla cabina. Siete pronti? Vediamo un po' se si apre. Pronta, no. si, sì, yeah! finalmente, ok, prego. Aspettate che prendo le mie ma cose Com'è ragazzi? No, no, io dormo là sopra io, io sotto No io sotto Io, io, io, okay. io, io dormo sopra Qua c'è il letto Sì calma ragazzi calma Però non ci sono le valigie Oddio! Ti ho detto che abbiamo un super super super terrazzo Guardate un po' cosa c'è qua Qua ci sono due chasse long sulla terrazza sì, e terrazza sul mare. Bello, vediamo tutti. È bellissima. Che bella camera. Fantastica, amore. Mamma, no, io vado sul letto. A Togli le camera. scarpe. Sì, io invece mi sdraio sulla chasse long qui e mi sorseggio col papi. Oggi pomeriggio uno spumante festeggiamo il compleanno di papà. Allora, dove sono le valigie? Non ci sono, che <ride> fai, signorina sdraiata fuori? Eh? Ti stai rilassando? Però dopo io ti consiglio di mettere un giubbottino perché oggi il tempo è un po' bruttino. Allora, ma dopo andiamo in piscina Magari dopo ti porti. Se arrivano le valigie è un orario decente, però, Anastasia, ragazzi, se andiamo domani, eh? Guardate, ragazzi, si mm? possono vedere le persone in bagno. Sì. No, vabbè, questa è proprio una stupidaggine mega galattica di costa, ce eh? A me. Certo. In bagno. vediamo Anastasia se la vedo vediamo se vediamo Anastasia ah, vediamo i piedini di Anastasia in doccia eccola poi è tutto sfocato fortunatamente <ride> ma che storia io ragazzi dormo invece qua guardate qua dove sì. dormi tu dorme adesso Sì. Ma mamma e papà mi stanno sì. gente gente e qua chi dorme? Io! Al piano di sopra, wow! Sei contenta? Sì! Sei tutta eccitata di nuovo, sì, però... eh? Dove sono le valigie? non sono ancora arrivate, peccato perché volevo proprio però cambiarmi adesso. Che bello, ragazzi! Così ci potevamo mettere subito i costumi. Ma sì, adesso vado a bermi un caffè. Ma dopo venite anche voi, mamma sono arrivate le valigie sono arrivate le valigie si vede? Anastasia cosa stai cercando in quella valigia? No, siete chiudi gli occhi e girati no, no, voi no. siete già in costume perché tra poco andiamo in piscina e Ani cosa sta cercando in questa valigia? chiudi gli occhi chiudi gli occhi oh, perché oggi ragazzi non oh. so se ve lo ricordate io ve l'ho già detto più di una volta ma è l'onomastico di Anastasia il compleanno di Papa William niente Anastasia mi sa che okay. <ride> saltiamo di giro. no? Ah? ok ah, ah, ah, ah, ah. Allora, non abbiamo aspetta non abbiamo fatto in tempo a farti il pacco regalo perché ieri eravamo tutti vai, di vai, corsa Annie. dai buona anomastico anni fa vedere eh lo so ti piace sei contenta eh quando tu volevi portare le bamboline io ti ho detto ma lascia stare le bamboline perché arrivava la bambolina vediamo un po' la lol contenta amore aria Sì. Ok, adesso la mamma finisce di mettere in ordine le valigie e andiamo in piscina. No. Non, sì, tutte sì. No, no, no, no sì, sì. sì. Mi dai una mano? No. Invece di stare sui social? Andate in piscina. Adesso andiamo a far merenda, eh? Che cosa volete per merenda? Tre, e crema? New se ci sono. Abbiamo visto dove, dove è il mondo Nutella ed è esattamente dove c'è la piscina. <ride> Quindi andiamo a far merenda, dai. Finalmente il momento migliore di tutta la giornata, eh? Guardate quanta gente c'è La piscina È stupendo Buon appetito, buona merenda Vanessa o Anastasia Chi ha il coraggio di mangiare la nocciolina verde gli regalo 50 euro Ma la devi mangiare tutta eh? Nocciolina al wasabi Anastasia la tagliata Eh no, intera Ce l'ho io, guarda Boh, Anastasia ha perso la sfida Vado Yes. Vai, Vanessa, ora sta, vediamo. Eh. Ah. Concentrati, concentrati. Ah, ah ok. Vanessa non ha vinto i 50 euro. No, no, no, apri la mano, vai, Ani, tutta in bocca. Sii coraggiosa. Oddio le piace. Non ti piace? È triste! È diventato triste! Tu l'hai mangiata alla fine! Mitica! E tu. Anche tu? Ma, ma no! Ma siete bravissime! Allora, siamo rientrati per cambiarci per... <ride> per la cena. Stasera andiamo a cenare nel ristorante giapponese. Tirati su. Mi sembri un po' troppo eccitata. Tirati su. No, andiamo a mangiare al ristorante giapponese. E poi arriva una sorpresa. Shh, per papà, per silenzio. Me? Chi lo sa? Beh, fatevi vedere un po' come siete vestite In piedi. Belline. No, questo non Slaccialo, Anch'io l'ho tenuto. No, no, così lo rompi. Devi... È un bottone, eh. Non è a clip. Ah, è a clip. Guarda, anch'io sono vestita come te. Siete bellissime. Andiamo a mangiare? Anche tu, amore, sei una bombolina. Lei è, è un insegnante. Mm. Ti piace, ti Guardate chiama. che anch'io sono vestita come Vanessa e un po' come Anastasia. Andiamo a mangiare? Ok. Guardate che bello. Mi piace il posto? Vanessa e Anastasia siamo seduti. Ad un tavolo grandissimo Dove si siederanno anche altre parti Sì, quello per la zuppa, certo Guardate che bello Stai mangiando al ristorante giapponese Vediamo un po' quale specialità del ristorante giapponese Tu hai scelto Pasta al ragù Ma è una specialità italiana È buona? Eh? Meno male, l'importante è che sia buona Valentina, cosa ti è successo? Ma è possibile che ogni giorno anche in vacanza vi fate male? Racconta cosa è successo, amore. È entrata una scheggia, probabilmente di una bacchetta cinese o giapponese, quello cinese, che è. sì, giapponese? Scusa. Nella mano. Perché, insomma, dobbiamo sempre avere un problema, giusto? Allora, bimbe, la cena è terminata. Ora dovrebbe arrivare una cosa. Ma ancora? Ani, è il compleanno di papà e del tuo romastico Ho capito, ma non devi stare tu al centro dell'attenzione. Comunque, in ogni caso, ora dovrebbe arrivare una sorpresa per papà e Anastasia, ok? Gurriate, so. gurriate. Allora ascoltami, io quando ho telefonato gli ho detto che dovevano scrivere anche auguri William e Anastasia, però si vede che non ha capito niente quella con cui ho parlato al telefono e Anastasia non c'è scritto, mi dispiace, però fa niente amore, non è il tuo compleanno, è il tuo nomastico, la torta è anche per te, il regalo lo hai avuto e quindi va bene così, è il compleanno di papà, e assaggiamo il compleanno di papà, va bene, eh? Amore è soltanto una scritta, eh? Tutto ok amore? Eh? Hai visto la torta però che bella? L'ho fatta fare? Tutta cioccolatosa come piace a te? Va bene? Dai, su. Quando sarà il tuo compleanno avrai la tua torta. Oggi è il compleanno di papà e bisogna festeggiare papà. E tu sei stata, e tu sei stata comunque festeggiata per il tuo nomastico. Pensa che a Vanessa il nomastico non ce l'ha e quindi non riceve il regalino. Allora siamo rientrate Anastasia ci sei rimasta male Un pochino Io ti prometto Ti giuro che avevo detto di scrivere anche il tuo nome ma mi sa che non l'ha capito mica tanto bene O non l'ha capito lei o non l'ha capito chi ha fatto la torta O magari se no l'aveva detto non l'ho sentito No non aveva sentito di mm, Sì però non si fa così non bisogna scordarsi una cosa del genere Senti vi siete divertite oggi? Come primo giorno di vacanza ti sei divertita? Sì Abbiamo conosciuto questi due bimbi che si chiamano te li ricordi? No, Giovanni. Ma che Giovanni? Io sì, e Crino. Cristiano? No, Cristiano e, e, e, e no, Lorenzo, Lorenzo di Crotone, che è la mia città natale. Due bambini intelligentissimi e super educati. Comunque, allora, eh, buonanotte. Diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Cucciolini e cuccioline, cuccioline iscrivetevi al canale. Lasciate un like a questo video. Ciao. Ciao. Ci vediamo domani. Buonanotte. buonanotte. Bye.